Ma aspetta, ho detto, ma che cazzo fate? E ho visto dietro che era passato Daniele, cioè, pensa te che cazzo uno deve fare. Cioè, pure se... se... Si Sei bloccato? No, no, stavo da... stavi a notare che stai a fa' Che sto a fa'? Non lo so, ho visto un movimento sospetto vabbè, sto, vabbè. Giocando con... sto giocando una pietrina, ah, pensavi... Ah, okay. pensavi mi stessi sparando una sega? No, però ho detto, no, ah, boh, no, no, ho no. visto un movimento sospetto, ho detto...